Abbiamo invocato il dono dello spirito e adesso eh, leggiamo questo, eh, questa parte del capitolo 2, da 13 a 16 della prima lettera ai tessalonicesi. Proprio per questo anche noi rendiamo continuamente grazie a Dio, perché ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto udire, l'avete accolta non come parola di uomini, ma qual è veramente come parola di Dio che opera in voi, Credenti. Voi infatti, fratelli, siete diventati imitatori delle chiese di Dio in Cristo Gesù che sono in Giudea, perché anche voi avete sofferto le stesse cose da parte dei vostri connazionali, come loro da parte dei giudei. Costoro hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti hanno perseguitato noi, non piacciono a Dio e, e sono nemici di tutti gli uomini essi impediscono a noi di predicare ai pagani perché possano essere salvati in tal modo essi colmano sempre di più la misura dei loro peccati ma su di loro l'ira è giunta al colmo è un passo che a volte viene un po' saltato questo perché è un po' ehm, diciamo così birrichino, ecco e quindi invece noi lo ehm, meditiamo ed entriamo dentro questi passi eh, della Prima Lettera di Tessalonicesi con molto rispetto e con molta attenzione. Innanzitutto, eh, poi dice Paolo, proprio per questo, no? si riferisce a quello che abbiamo meditato ieri, Abbiamo visto questa cura dell'Apostolo, ha, ha espresso chiaramente quali sono stati i, i suoi atteggiamenti, le sue motivazioni nell'andare incontro ai tesalonicesi. Non c'è stata frode alcuna, non c'è stato nessun interesse. E poi e conclude questo, um, questa parte con eh, l'immagine della madre del padre, ecco lui si... E concepisce così, come una madre che ha cura dei suoi figli, come un padre che educa, che incoraggia, che esorta. Proprio per questo anche noi rendiamo continuamente grazie a Dio. Ecco, e quindi e come dicevamo in questi giorni, non basta ringraziare ma anche c'è bisogno di specificare i motivi per cui rendiamo grazie, per cui ringraziamo. Perché e questo aiuta a dare un feedback chiaro, un ritorno chiaro all'altra persona. Qui Paolo parla con tutta la comunità di Tessalonica e dice perché ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto dire l'avete accolta non come parola di uomini ma qual è veramente come parola di Dio che opera in voi credenti. Avevo detto che questa lettera si caratterizza come lettera di ringraziamento, noi innanzitutto, e quindi vediamo come più volte Paolo ritorna su questo ringraziamento. Ringraziamo continuamente, rendiamo grazie, cioè e non ci stancheremo mai di ringraziare il Signore per tutti i Suoi doni. no? Ed è, è importante, cioè vediamo come è una preghiera insistente, una preghiera che non si stanca, è instancabile eh, questo desiderio di rimanere sempre congiunti al nostro Dio e alla sua grazia. E poi Paolo va al motivo, come dicevo, perché ricevendo la parola di Dio, quindi sembra quasi Paolo ci voglia un po' far entrare in quello che era stato eh, l'annuncio della parola lì presso i tessalonicesi perché ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto dire, quindi noi vi abbiamo fatto dire questa parola di Dio, ve l'abbiamo annunciata instancabilmente, non ci siamo fermati, abbiamo dato tutto. Ma anche eh, Paolo ci eh, presenta questa azione del ricevere, sì, noi non ci siamo tirati indietro, abbiamo fatto tutto quello che abbiamo potuto fare, ma anche voi siete in questo atteggiamento continuo di ascolto, di ricezione. C'è stata una tradizio, eh, ma anche eh, una redizio. Quindi c'è questo continuo eh, dare, e avere, ricevere e donare. È, è bello, è bellissimo questo, questa... Eh, dimensione del ricevere ma non è anche un bere tutto no? cioè ehm, o oh che parola vuol dar da bere no? ma in questo ricevere eh, non solo c'è un accogliere un ascoltare eh, un essere disponibile un essere pronti ma anche un discernimento cioè eh, queste persone non, hanno, oh, non avrebbero fatto così con qualsiasi messaggio con qualsiasi persona ma hanno capito che questa non è una parola umana una parola che viene da Paolo è una parola di Dio una parola divina e San Gregorio Magno diceva scrittura crescit cum legente la scrittura cresce con colui che la legge quindi Paolo non solo mette in evidenza eh, l'importanza degli annunciatori che portano il Vangelo fino ai confini della terra, ma anche l'importanza di coloro che sono uditori di questa parola. Noi non avremo mai finito di essere uditori della parola. Ogni giorno infatti celebriamo la messa, ogni giorno eh, preghiamo, ogni giorno ci mettiamo in ascolto. Quindi è un'azione continua come fa Paolo, rendiamo continuamente grazie a Dio. È qualcosa che non termina mai. Allora eh, questo scoprirsi innanzitutto destinatari di questa parola e quindi destinatari di questa salvezza eh, ci fa eh, essere consapevoli che noi siamo questa parola scritta da Dio, siamo questo quinto evangelo, siamo questa lettera di Cristo eh, eh, scritta con l'inchiostro dello Spirito Santo e ciascuno di noi è un testo particolare, Paolo scrive la lettera ai Tessalonicesi ma ciascuno di noi è una parola scritta unica e ripetibile una parola che è, è, è stampata, diciamo così, nel senso che è evidente, è, è, ciascuno di voi è un dono di Dio quindi è bellissimo riflettere su questo essere destinatari della parola di Dio ma anche che ciascuno di noi ha un compito unico e ripetibile perché questa parola arriva alle nostre orecchie e al nostro cuore in modo diverso perché ciascuno di noi è diverso e quindi si scrive nel nostro cuore, nella nostra vita in modo unico e irrepetibile, allora la parola di Dio cre cresce con colui che la legge, quindi questa parola del Signore non finirà mai di crescere, è perché non solo il Signore ha questa parola potente ed efficace che trasforma il nostro cuore e la nostra vita, ma perché ciascuno di noi è diverso e quindi questo opera continuamente, continuerà a operare, finché c'è uno sulla terra disposto ad ascoltare questa parola, questa parola sarà disponibile, sarà pronta ed efficace. Quindi eh, cresce con colui che la legge, con colui che l'ascolta. E questa parola ci rendiamo conto che non cresce per la diversità delle persone che siamo, ma anche nella diversità dei tempi, ci rendiamo conto che e questa parola ogni volta che l'ascoltiamo ci dice sempre qualcosa di nuovo. Vuol dire che anche noi stessi, che siamo sempre la stessa persona, però siamo anche sempre diversi. Quindi questa parola parla sempre al cuore e alla nostra vita. Eh, San Giovanni Crisostomo diceva che l'ignoranza delle scritture è l'ignoranza di Cristo. Quindi non avremo mai sottolineato l'importanza dell'ascolto della parola di dio del fare questa lezione divina quindi è importante nelle nostre comunità che ci sia questo spazio per la parola questo non soltanto spazio di ascolto personale della parola di dio ma penso che sia importante anche un ascolto comunitario perché perché ad esempio quando si fa la lezione divina innanzitutto mi metto in ascolto della parola di Dio poi mi metto in ascolto di me stesso che cosa suscita in me questa parola poi quando c'è la condivisione mi metto in ascolto degli altri e vedo che, come, che cosa suscita questa parola nel cuore delle altre persone quindi vedete come già un alezzo divino già un momento di ascolto insieme della parola di Dio quanti frutti porta Innanzitutto ascolto il Signore, ascolto me stesso, ascolto gli altri. È importante, è fondamentale. Quindi è come mettere in pratica l'amore del Dio, del prossimo, che passa attraverso me stesso. Penso che anche eh, c'è da fare una lezione umana, non solo una lezione divina, cioè una lettura del cuore. Paolo, mentre parla, eh, eh, parla anche di se stesso, del suo cuore, della sua vita, della sua persona, quindi potremmo dire che fa anche una lettura umana delle situazioni, delle persone e eh, della realtà. E anche questa penso sia importante, perché è importante conoscere quello che noi viviamo, quali sono le nostre emozioni, che cosa ci portiamo nel cuore. Ecco, quindi siamo chiamati a fare questa eh, doppia lettura, no? perché... I tessalonicesi hanno capito chi era Paolo, la sua personalità, la sua struttura, anche i suoi problemi, i suoi pregi, i suoi difetti. Hanno capito in poco tempo chi era Paolo, ma hanno capito che c'era qualcosa che non veniva da lui, che c'era qualcosa che era un dono gratuito del Signore. Quindi è bellissimo che Paolo qua in poche parole scrive eh, questa, con così tanta profondità, quindi c'è l'azione eh, di coloro che annunciano, che la parola che noi abbiamo annunciato, che voi avete ricevuto, eh, che opera in voi credenti, quindi è una, una, una crescita continua, cioè questa parola è sempre qualcosa che ti mette in movimento, che ti dà vita, che ti... E mette in gioco, ma anche appunto la consapevolezza che siamo persone umane, quindi ognuno di noi ha la sua struttura, la sua realtà, i suoi pregi, e i suoi difetti. E poi ancora Paolo dice, voi infatti fratelli siete diventati imitatori delle chiese di Dio in Cristo Gesù che sono in Giudea perché anche voi avete sofferto le stesse cose da parte dei vostri connazionali come loro da parte dei giudei. Voi infatti, fratelli, siete diventati imitatori delle chiese di Dio. Quindi eh, Paolo sottolinea l'importanza dell'imitazione, Do dopo aver eh, messo in evidenza la capacità di discernimento dei tessalonicesi, la capacità di ascolto, la capacità di mettere in pratica la fiducia che hanno avuto eh, in loro e soprattutto nella parola di Dio, ora dice siete diventati imitatori eh, delle chiese che sono in Giudea. Allora, eh, che cosa vuol dire Paolo qui con queste parole? Intanto li chiama ancora fratelli, vediamo, vediamo come è molto forte questo vincolo con la comunità di Tessalonica, è, è molto stretto, lui si sente un tutt'uno con loro, perché stanno vivendo la stessa esperienza che lui ha vissuto. Innanzitutto viene sottolineato l'aspetto positivo, cioè ci sono delle chiese in Giudea che hanno aderito al Vangelo, che hanno creduto in Gesù, che continuano a vivere secondo il Vangelo. E quindi voi avete imitato loro, questo che è il primo germe, che sono le prime comunità, voi le avete eh, imitate. Quindi ma guarda non c'è un problema di terra, no? pensiamo ad Abramo, ai giudei, alla terra promessa e così via, no non è più un problema di terra qua. Ma come in Giudea, così anche qui a Tessalonica c'è una comunità, c'è una chiesa, c'è un'assemblea raccolta che testimonia il Signore. C'è anche una fatica. Cioè Paolo dice che eh, avete sofferto le stesse cose da parte dei vostri connazionali come loro da parte dei Giudei. C'è un'azione poi, no, c'è un'imitazione, sì, ma c'è anche una difficoltà, c'è una fatica. Voi avete sofferto da parte dei vostri connazionali, ma le chiese di Giudea hanno eh, sofferto da parte dei giudei. Quindi sì, c'è un resto di Israele, potremmo dire. Ci sono alcuni che hanno risposto al Signore, ma ci sono anche tanti che non hanno risposto. E non solo non rispondono, ma ostacolano ed è importante capire che non, non, non possiamo stare a mezza strada, a mezza via, o siamo da una parte o siamo dall'altra, e a volte non sempre ci rendiamo conto di questo, no? anche dentro la vita comunitaria, dentro la vita quotidiana, a volte possiamo vivere le nostre fatiche, le nostre difficoltà, eh, però è, è importante, Paolo dice, cioè eh, voi avete sofferto, grazie ai vostri connazionali e lo, come loro hanno sofferto da parte dei giudei e che significato ha questo? No? perché eh, questa, eh, questa parte è stata letta anche come una dimensione antisemitica no? perché i giudei qua sono messi tutti in, in un gruppo in fin dei conti no? quindi si dice ma qua ci sono le basi per l'antisemitismo per e un eh, vedere tutto un pacco dove eh, i giudei e eh, i semiti sono eh, cioè perseguitati cioè è una preparazione alla persecuzione no, eh, di fatto è eh, invece un chiamare le cose per nome perché comunque anche i tessalonicesi stanno, stanno oh, soffrendo per opera di altri tessalonicesi è come dire, ci sarà sempre una situazione di difficoltà, eh, di ostacolo, no? resistenze nello stesso popolo, cioè a volte diventano come delle lotte civili in fin dei conti, dove nello stesso popolo alcune persone aderiscono alla fede e vengono ostacolate da altri, no? quindi eh, vediamo che questa realtà, questa storia è una realtà che non finisce mai. Ma ci rendiamo conto anche che eh, le persecuzioni hanno portato, in un certo senso, a purificare la nostra fede. Qua eh, Paolo sembra che legga questo ostacolo, questi impedimenti, eh, come un vaglio, come una purificazione, come un setaccio che diventa strumento di discernimento. Allora il primo discernimento l'hanno fatto eh, i tessalonicesi che quando hanno accolto le parole di Paolo hanno capito che non erano parole sue ma era parola di Dio. Un ulteriore discernimento diventa dentro la sofferenza nel dire e noi che cosa ne facciamo di questa sofferenza? Andiamo avanti, continuiamo a testimoniare, continuiamo a credere e quindi questo diventa... Potremmo dire anche eh, il verificare la paresia, la franchezza, la testimonianza che come dicevo anche ieri eh, questa franchezza non è semplicemente eh, manifestare la propria idea con libertà ma soprattutto con fede, è questo radicarsi in Cristo, questo credere in Lui. Poi è da qui che Paolo entra ancora in modo più forte in questa situazione, costoro hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti hanno perseguitato noi, non piacciono a Dio e sono nemici di tutti gli uomini, vediamo che c'è come un'escalation nel, eh, nella polemica, eh, nelle eh, affermazioni. Però eh, vediamo che questo è un po' il linguaggio ebraico del rib, della lite, come quando il Signore litigava col suo popolo, lo richiamava a, a, al, alla conversione. Quindi eh, è un linguaggio sì polemico, che c'è anche ai tempi di Gesù, vediamo, ed è anche un, un linguaggio polemico che esiste eh, durante mh, soprattutto questa prima fase, cioè... Eh, tra ebrei e cristiani perché eh, sia da parte dei giudei sia da parte dei cristiani c'era questa polemica potremmo dire reciproca costoro hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti quindi eh, è come dire cioè eh, viene ripresa quella eh, predicazione antica eh, che eh, dove eh, Ognuno è richiamato alla sua responsabilità, ognuno deve prendersi carico di quello che ha fatto. Quindi vedete che c'è come eh, Gesù, i profeti hanno perseguitato noi e quindi c'è una continuità. Cioè questa situazione di rifiuto, di chiusura non si ferma, ma continua. Non è che si sono accontentati di uccidere Gesù e sono nemici di tutti gli uomini. Che cosa vuol dire Paolo qui eh, con questa frase? Poi eh, lo esplicita eh, subito dopo. Però eh, qua il problema è la testimonianza ai gentili, alle genti, a coloro che provengono dal paganesimo. Che cosa succedeva? Non solo non erano disponibili ad accogliere il Vangelo, ma non permettevano, è l'esperienza concreta che sta facendo Paolo, perché lui la prima cosa che cosa fa? Va lì nelle sinagoghe e dà la sua testimonianza ai giudei, e alcuni eh, aderiscono, altri no, poi cosa succede? Allora annuncia ai pagani, vediamo a Filippi, e poi che cosa succede? Sono gelosi. E allora eh, ogni volta Paolo deve andare via, deve scappare via, viene esiliato e così via. Quindi non solo non aderiscono loro, ma non permettono eh, l'adesione, non permettono l'annuncio del Vangelo. è questo eh, che fa eh, innanzitutto eh, arrabbiare, potremmo dire, Paolo. Sì, sicuramente anche in Paolo c'è un una fatica, forse un risentimento c'è cioè una difficoltà perché è qualcosa di fresco è qualcosa che lui non può andare lì tornare a Tessalonica perché ci sono questi che lo vogliono morto in sostanza no? e allora poi lo esplicita ancora meglio essi impediscono a noi di predicare i pagani perché possono essere salvati questo è il crucio di Paolo alla fine cioè è chiaro che lui non ce l'ha con i giudei ma ce le ha con le situazioni di impedimento, è un po' anche la realtà che la domanda che si pone Luca no, negli Atti degli Apostoli. Ad esempio, quando viene battezzato eh, Cornelio, oppure quando viene battezzato Leunuco, che cosa mi impedisce di essere battezzato? Cioè, eh, c'è qualcosa che impedisce, perché Cornelio era un eunuco, proveniva da un altro popolo e era in fin dei conti un impuro per il popolo di Israele, quindi non poteva ne nemmeno essere un proselita, invece lui può essere battezzato però, eh, Cornelio che è un pagano può essere battezzato e così via. Che cos'è che pone impedimento? Sì, sono... Questi giudei che tentano di non... Eh, però, in fin dei conti, chi ci può separare dall'amore di Cristo, dice Paolo, no? Quindi è un impedimento, cioè una fatica, ma anche un aiutare i tessalonicesi a riflettere. Ma c'è qualcosa che ci può fermare? Ma c'è qualcuno che ci può impedire questo annuncio del Vangelo? C'è qualcuno che ci può impedire di credere? C'è qualcosa che ci può separare dall'amore di Cristo? E poi eh, avremo quella risposta bellissima di Paolo, no? E Paolo però già qui nella sua prima lettera mette un po' tutto il germe di quello che è il suo annuncio, di quello che saranno le sue lettere. Allora vediamo che già in poche righe, in poche parole, egli mette tutto. Poi, come sappiamo, riprenderà nei, nei capitoli da 9 a 11 della lettera ai Romani il problema della conversione dei Giudei, che dice che, che forse è un progetto di Dio perché prima devono convertirsi tutti i popoli, poi si convertiranno loro. E' così, quindi eh, c'è questo desiderio di portare a compimento la salvezza, questa, anche come sappiamo c'è questa consapevolezza qui nell'inizio del primo Paolo, potremmo dire, eh, che lui pensa che proprio eh, la fine del tempo sta per esserci e quindi non c'è tempo da perdere. In tal modo essi colmano sempre di più la misura dei loro peccati, no? Quindi questi guai, questi guai per i giudei, esprimono il, non, la necessità della conversione in certo senso, è come mettere una persona davanti alle sue responsabilità, che è uno stile no, del, dell'annuncio del Vangelo. Ma si dà loro l'ira è giunta al colmo. L'ira divina sappiamo che è questo tempo nel quale il Signore ci dà un tempo di grazia, un tempo di conversione che eh, tutti siamo eh, diciamo così eh, sotto la stessa situazione però il Signore ha avuto misericordia di noi e quindi eh, abbiamo accolto questa misericordia, questo dono di Dio alla fine eh, di questa meditazione eh, possiamo chiederci allora questa, questo testo che a volte può essere anche sorvolato no? esprime anche che ci sono sempre queste situazioni di difficoltà anche dentro la nostra vita, no? A volte viviamo delle situazioni nelle quali ci sentiamo impotenti, ci sentiamo incapaci di affrontare, di trasformare la vita, no? E vediamo anche è come magari uno ha fatto tanto e vede che c'è la difficoltà alla conversione alla fatica, no? Cioè, ci troviamo a volte di, di fronte a, a situazioni insolubili, a, a situazioni che non c'è eh, la disponibilità da parte delle altre persone. Che cosa possiamo fare in queste situazioni? No? Eh, Paolo eh, cerca di leggere la storia e di comprenderla, però vediamo che innanzitutto lui parte con il ringraziamento. E quindi mi sembra che questo partire con il ringraziamento fa in modo che Paolo non sia una persona risentita, che non abbia dei nemici personali, anche se ha sofferto e ha vissuto situazioni di logoramento, di pesantezza, di difficoltà, di fatica. Ma è consapevole che questa parola del Signore opera da sola, che continua a operare, che la parola non può essere incatenata. E quindi lui è tranquillo perché vede che anche i tessalonicesi sono diventati imitatori delle chiese dei giudei e quindi c'è un resto di giudei che continua a vivere e a credere nel Vangelo, ma ci sono tanti altri, tanti pagani, che, eh, tante persone che provengono dal paganesimo che aderiscono alla parola del Signore, che vivono secondo e hanno accolto la parola di Dio che continua a operare in loro. Allora se da una parte vediamo questi impedimenti a volte diventano anche questo provare, questo mettere alla prova, ma tu sei veramente convinto di questo, credi veramente nel Signore e questa prova ti mette a setaccio, ti purifica e ti fa capire che cosa rimane della tua fede e della tua testimonianza.